Zombie Apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutti e ciao a tutte! Nuovo video vlog barra Chechericcio. Come state? Spero bene. Allora, appunto, questo video Chechericcio mm, è perché eh, oggi finalmente sono uscita fuori di casa. Non ho vloggato perché ero con altre amiche e loro non, si, non amano tanto le riprese a meno che non si riprendano loro ma sono proprio antisocial alcune mie amiche di youtube no alcune mie amiche scusate alcune mie amiche non di youtube poi siccome che non sono voluta rimanere troppo, troppo tempo con loro quindi ho detto vado con la mia amica educatrice e anche lei l'altra non ama molto le riprese però vabbè Niente, eh, ah che bella giornata, finalmente la guarda. sì ho messo la ring light per vedermi meglio, eh, però mi sa che non, non è il massimo la, la, la, la ring light con questi occhiali, boh, io non mi vedo granché, però boh, sì sembra che ho le l'eyeliner e il mascara ma in realtà non sono ben niente potete constatare anche voi subito con gli occhiali e vi faccio vedere vedete sembro letteralmente truccata però in realtà non lo sono vi giuro e quindi niente ragazze era solo per dirvi che oggi veramente finalmente sono riuscita a registrare un bel video è un bel video perché altro è un video così e, e nulla mm, cosa dirvi in questo video voglio parlare di un, di, di un, di un paio di cose che eh, praticamente mi sono successe in questi giorni ovvero non so se ve l'ho detto ieri ve lo, ve lo ridico oggi allora mi è successo che eh, mi si sono rotti due denti come non lo so so solo che la potenza dello starnuto <ride> e dico la potenza dello starnuto ha fatto sì che si si rompesse due denti infatti devo andare al maxillo facciale a farmi togliere perché io ho due denti rotti e anche marci con le, con le come si chiamano? Con le radici marce non mi sta bene, quindi anche no. E ho detto: Beh, adesso che ci siamo. Tra, tanto tanto dal, tra l'appuntamento tra che ho a Sassari e in questi giorni, che serve in questo mese, ci siamo, qua, siamo quasi vicini. Oggi, che cos'è oggi? Allora, mantiene da 3, 4, 5 sì oggi è 5 mi pare che sia 5 oggi si sì, è 5 e, e niente quindi mi tocca per forza di cose ad aspettare al 15 maggio perché il 15 maggio ho appuntamento a Maxillo non ve l'ho detto ve lo dico oggi tanto ci siamo quasi e, e niente così è questo è quindi per il 15 maggio devo essere pronta Ho anche la valigia pronta Anche se non serve a niente a prepararla prima Ma onde evitare che mi dimentico qualcosa Ho già la valigia pronta Già Vorrei anche farvi vedere che cosa ho messo in valigia Ma ve lo farò vedere in un secondo video a parte Ora mi rimetto un occhiale Altrimenti non vedo una mazza Eccomi qua, con questa cosa fatta un po' a schifo, però vabbè, niente. Quindi, ragazzi e miei, ragazzi miei, ehm... che dirvi, sto guardando fuori dalla finestra perché... Oddio, cosa questa roba? Sto guardando fuori dalla finestra perché... Dunque, sembra che il tempo stia migliorando, stia tenendo un po' la giornata, quindi... Bene meglio così si, si muore bellissimo questa giornata, e niente, ragazzi mie, oggi ancora mi sono truccata poco. Ho messo solamente un po' di, di illuminante bronzer e correttore. E oggi ho aggiustato le mie sopracciglia con una mina delle, delle matita di Douglas, se non erro, sì, Douglas. Vedete, l'ho sistemato un po' alla pelle meglio, come, come potete ben vedere dal, dal mio sopracciglio, dal video, voglio dire, sì, vedete anche di qua. Vabbè, da una parte è più grossa, dall'altra più fine. E ragazzi, non escono mai, ma, mai tanto bene le sopracciglia però me le faccio andare bene così. <ride> Già, ho le sopracciglia un po' strane, un po' sfigatelle, ma pazienza pazienza quindi um, cosa devo dirvi? niente che finalmente sto riuscendo a fare tutti i video che voglio non li pubblico tutti perché no, tutti li voglio pubblicare il, il problema è quando le devo montare sono troppo lunghi ma vabbè devo trovare un sistema per forza per tagliarli perché così non si può Niente, stamattina mi ha fatto degli acquisti, mi ha dato degli omaggi che ovviamente non farò vedere, però faccio vedere gli acquisti che ho comprato. Aspettate eh, un attimo solo. Uno e due. Ecco qua, uno e uno due. Allora, questo qua è della Ven e l'ho preso per fare i video con voi, ma anche per la, vita, per la mia vita privata, ecco lì. Allora, questa è è stata, lo so, la farmacia che volevo dire è cara, però ripeto: con i miei soldi ci faccio quello che mi, mi, mi, mi, mi interessa di più. Non quello che mi piace, quello che mi interessa di più a me. Sono soldi che spendo oltre che per il canale, ma anche per me. Che mi serviva allora? $11,90 è anche la micellare che ho preso, no, l'11,90 è questa qua. Micellare della Venn, vedete? Eccola qua. E questa l'ho pagata, aspettate un secondino, 9,90. in tutto 20 euro speso. Sì, perché ho 20 euro appresso. Quindi va bene così. E questa è una lozione micellare, lozione micellare, deterge trucca strucca. E lenisce, e le nice, vedete? C'è anche scritto, non si vedrà mai la mazza, ma ve lo faccio vedere che c'è scritto così e ecco qua poi offerta speciale vabbè, vabbè quella della Bene comunque vedete che della Bene perché si vede così boh. comunque questo è il tappo il tappo pump non il pump è un tappo che si apre così questo lo aprirò quando faccio video con voi make up tutto lì poi, quest'altra l'ho presa sia per il mare perché tanto ne ho un'altra che non sono qui dove cavolo l'ho messa. Eccola qui: questa, questa qui la uso adesso perché la sto per terminare. L'ho pagata all'epoca intorno alle 8-9 euro quasi. Sì. E anche questa è gemella di questa, ovviamente. V potete vedere. Ved Vedete? Questa qua è gemella di quest'altra. Quindi sono uguali. Solo queste roba, pagata se non erro prima avranno aumentato i prezzi anche della cura della persona, come io ben immagino, immaginerò. Anti irritante, leni tive, adolescente, perfetto. Avenue Thermal, questa qua, ehm, nulla, ora me la spruzzo perché ci ho passato del trucco sopra, cioè nel senso prima mi sono truccata, adesso voglio sperimentare se questa qua ancora ce n'è troppo, ce n'è Aspettate, aspettate, non la voglio sp sp sputtare addosso a voi. Spruzzare, no? non è brutto da dire. Ah, che bello, finalmente! È. Ah, che bello, ragazze, non potete capire quanto è bello questo getto d'aria pulita e mm, soprattutto buona da spruzzare su tutta la faccia ah la, la. no vabbè è fenomenale quest'acqua è top ve la consiglio perché è veramente fenomenale sia per l'estate che per l'inverno anche per, per l'inverno scusate il pappino ogni tanto ma vabbè e niente quindi questa acqua eh, l'ho lasciata per quando devo spruzzare il trucco, no? Per fissare il trucco e l'altra invece l'ho presa per il mare, ma la utilizzerò lo stesso anche adesso. La aprirò quando farò, quando, quando terminerò l'altra. Vedete, quando terminerò l'altra uso, uso questa qua. Per adesso voglio finire questa, che poi l'ho costata 8, l'ho pagata 8, eh? Quanto? Non mi ricordo, 8 euro qualcosa, boh, 3, 90, può essere sì, intorno all'euro. Poi questa invece che la userò per struccarmi davanti a voi e poi, poi ovviamente, ovviamente andrò a ehm, risciacquare in, in diretta con voi, ma che non lo so se la metto in bagno, la telecamera o se mi risciacquo dopo aver fatto tutto, boh. Non ne ho idea. Sì, penso che farò così. Prima vado a, um, a, usarla, a usarla direttamente con voi in, eh, in bagno e poi andrò a risciacquarla. Top. Mi piace. Però mi, ar mi arrangerò un po', un minuto prima, un'ora prima, uh, perché devo mettere le gocce. Mettete in conto che devo mettere le gocce, un sacco di medicina. Quindi mi devo prima organizzare riorganizzare rielaborare il tutto mh, sapendo che devo registrare il video per di top questa adesso la metto a posto ovviamente perché qua non ci sta più niente altrimenti Ecco qua, questa la metto nei prodotti che ancora non ho utilizzato E questa invece la metterò qua, qua a fianco, qua sotto la telecamera Poi non vedete ma è a fianco l'armadio Tra la scrivania, modalità computer e l'armadio, ok? Tutto lì, qua, da questa parte Già E niente Allora, ho dimenticato la borsa come al solito Vabbè io devo mettermi mio rossetto anche se voi siete se voi siete già online. Non so dove metterlo. Allora, vediamo un po' se ce n'è qua. Il rossettino. Non so se mettere questo o quest'altro. Boh. Non ne ho idea, veramente. Guardate. Boh. Allora. Non mi ho messo quell'altro. Quell'altro mio. Aspetta, un secondo. Eccolo qua. Non trovo lo specchietto. Guardate, ragazze, non lo trovavo. Boh, vabbè. Allora, adesso guardo qua. Qual è il migliore di questi rossetti? Mm, un po'. Mm. E questo come cavolo è eh? non sarà rosso questo è un po' più rossastro eh? vedete si sì. io direi di mettere l'altro che è più vamp più vampiresco più dark come lo dico io dark però questa cosa qui cosa ci fa questa patina qui è bianca mm. Ok, ora metto lo l'ossetto e vediamo un po' Non è tanto omogeneo come lo sto mettendo Quindi non mi, non mi iscrivete, ragazzi Siete clementi, vi prego Non lo sto mettendo tanto omogeneo Però vabbè Ci vuole di essere più precisa, però non me ne importa niente a me. Tanto di stare un po' con voi, tutto lì. Tanto di essere un po' con voi. Bello, sto rosetto mi piace. Sì, lo so, non è bello con i baffi, ma... <ride> Io adesso i baffi non mi tolgo perché prima di tutto non sono tanto più capace mettermi, mettermi a farmi baffetti. Quindi, lo so, ho comprato tanto tempo fa delle strisce depilatorie apposta per il viso, ma nada, non ci riesco. Tutte le volte mi strappo la pelle, quasi, per non dire non mi strappo, ma sono cioè quasi. Quindi io preferisco prendere appuntamento alla mia estetista che si trova quasi di fronte a casa e... Mi faccio i dahetti. Ho anche tutto il resto del viso, perché no? Bella però, dai, non è male. Via da. Mi piace. Mm. tanto quell'altro la toglierò che appena mi vado a struccare ovvio bello mi piace proprio tanto poi poi mm. niente volevo mettermi un'altra cosa ma mi pare che sennò è troppo ah eccoli tanto questi pezzi taglierò se ci riesco non lo so Voglio vedere se riesco a tagliarli Perché non è bello farsi vedere mentre vado a... Come si dice? Mentre vado a... Um, non mi viene in mente eh? Cosa voglio dire? Non lo so Mentre vado a prelevare tutti i pezzi Già Sembra più illuminato di una lampadina. aspettato Perché non si chiude questa cosa? Ok, si è chiusa. Spero che non l'ho rotto per, per del tutto. <ride> Perché sono maldestra so, con la mia solita grazia che, di chiudere e manovrare le cose che mi contraddistingue da ogni possibile essere umano. Io sono una cosa allucinante. Quanto riguarda come maneggio le cose, allora, sì, la base comunque l'ho fatta, ragazzi: ho usato questa fondotinta qui. Questo della Essence Stay All Day 16 Ore 30 Soft Sand. Questo qua sarebbe, vedete? Aspettate che mi, poggio, che mi poggiano tanti pennelli se non mi cadono. Ecco, vedete, questo è... No, non si vedrà mai la mazza, ci provo. Se non copro il fondotinta ovviamente. Eccolo qua, questo qua è il... Stay matte, stay low day, 16 ore, long lasting foundation, non transfer no, si trasferisce, no, si trasferisce, altro che, che cacchio dico, non si trasferisce, transfer lunga durata, lunga durata? Ne vogliamo parlare? Maschera o altre cose? La mascherina o no? È perché io tendo a toccarmi a fare cose, quindi lasciamo perdere, lunga durata, anche no, non ci sta, non mi piace. Cioè, sì, mi piace come prodotto, però come fondotinta. Però, raga che Dura, che ha effetto waterproof, anche no, non ci siamo quindi io l'ho preso non perché mi aspetto che sa cosa che duri tantissimo. Questo fondotinta a me non dura una fava, niente, dura poco e nulla. Quindi lo metto solo quando faccio i video su YouTube o quando vado a fare una passeggiata in palestra, così tanto per avere qualcosa sul viso. Anche se lo so, non ha senso, ma io lo metto lo stesso, ragazze, e mi strapiace. Anche se, vabbè, potrei mettere di meglio sul viso, qualcosa spa, qualcos'altro sul viso e vabbè. Poi, come correttore, cosa sto utilizzando? Non l'ho finito e sto cominciando questo, sempre della L'Oreal Infallible eh, Cashmere 327 Morden. Concealer Infallible. Questo qua sarebbe che non si vedrà mai una mazza, ma è così. Questo è l'altro che ho. Terminato, lo dovrei cestinare, però ve la vede la pena. Ho messo i prodotti make up anzi, un make up già l'ho finito il correttore quindi ve l'ho anche ripetuto. Che belli che sono questi rossetti! Guardate un po', eh. raga, questi rossetti sono bellissimi. Allora vedete, io adoro questi rossetti, sono troppo belli. Guardateli, eh sì, sono troppo belli, vedete. Già, sono magnifici e niente a me piacciono. Lì. Sono della Make Up Revolution. Vedete, Make Up Revolution. Nulla, ragazzi. Tanto sto guardando il mio rossetto. Come se sta andando a farsi bene il video o meno? No, l'ho messo un po' la cavolo di cane, ma non importa. A me piace e me lo tengo per fare un altro video, ok. Per fare il video sulle, sulla valigia da portarmi di là a Sassari. Ok, e niente. Eh, non vi faccio vedere tutto quello che c'è nella valigia. Non vi svuoto la valigia, però vi apro le tasche della valigia che se non ha senso col video, però. Ve lo voglio fare perché mi piace vedere quello che fanno gli altri youtuber, non che io mi, mi, mi vedano youtuber, però mi piace, e, e, sì, mi piace far vedere cosa c'è nella mia borsa da, da, da, da viaggio, ok? Nella mia borsa... Nella mia borsa. E niente, allora il prossimo video, l'avrete già, già visto che ho fatto il video make up bag. Del mese ma mi pare che lo devo rifare da capo lo rifarò un altro momento non lo so ci penso su perché oggi ho messo pochi prodotti ho messo il correttore non è questo ma è un altro che ho già iniziato il correttore, il fondotinta e cos'altro la terra bronzer che serve questa qui e... cos'altro ho messo? ah l'illuminante e basta, è un rossetto che non è questo, ma era uno della Yves Rocher. Un 256 matte? Sì, esatto. Me lo ricordo anche bene, quindi top. Ci siamo. Guardavo se avevo il rossetto tra i denti. O oh, lo specchio da questa parte. Non ci credete? Guardate qua. Vedete? Vedete che non dico palle? Che vi ho detto la verità. Se c'è un rossetto, c'è il rossetto. Ciao come no se ho il, lo specchio bello gigante enorme e la verità c'ero dietro di me non lo vedevate ma vi ho messo il vi ho, vi ho girato la telecamera ecco tutto lì bene video finito io rimetto tutto a posto perché voglio evitare che poi non trovo più niente e qua il mio specchietto che l'ho anche chiuso lo rimetto al suo posto pennelli lo stesso al suo posto aspettate un secondo e niente ragazze, scusate se vi ho fatto vedere un po', venire un po' di mal di mare ma in questo video vi beccate e questo, questo è niente intanto vi tolgo un po' di rossettumene rossettumene si dice non lo so comunque di rossetto che mi piace tanto a me perché sono veramente troppo Vabbè che a me piace Lucio ma non troppo perché poi vedete va gli angoli della bocca e non è il massimo già e nulla qua c'è il mio cestino dei rifiuti dove metto tutti i miei rifiuti come dice il canale delle Martino's ovvero Angela e Carmen e vabbè, anche lo potrei chiamare i fiuchi perché l'ho sentito dire da, da Angela e Carmen, ovvero il canale delle Martinos. E vabbè, questa cosa mi sta accadendo. Io non so dove metterlo, vabbè. lo metterò da qualche parte, ma non ne ho manco io dove metterlo. Non ne ho, non ne ho neanche io. Ma come parlo italiano? Vabbè. Non ne ho idea neanche io dove mettere questo prodotto che ho qua sotto la, la, la telecamera, vabbè, il cellulare. Con cui sto registrando e niente, allora vediamo se qua dopo questa parte, ah, no, non posso mettere altro uno tanto da utilizzare tra poco. Stas stasera, non lo so quando, mi struccherò e farò altri contenuti, altri tipi di video dove mi ci strucco, ok, niente. A posto così, ehm, noi ci vediamo dopo un altro video, sperando che non mi abbandoni la telecamera, ciao a dopo, anzi se questo video vi è piaciuto mettete like, commentate e iscrivetevi al mio canale youtube, ciao!